Se la safe non si chiude su di me, il video finisce Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso l'isoletta centrale di Fortnite Della mappa di Fortnite per tentare la sfida Se la safe non si chiude su di me, il video finisce Per chi non avesse capito la sfida ragazzi Semplicemente quando la safe si chiude Noi dobbiamo stare necessariamente al suo interno Ok, basta quello Se stiamo fuori, la safe, cioè la partita finisce Ovviamente questo non significa che una volta che la safe uh, si chiude Io ci devo per forza restare dentro Posso anche uscire L'importante è che nel momento cui Preciso in cui la safe si chiude Io ci sto dentro, conta solo quello ragazzi Poi possiamo fare qualunque altra cosa Uscire, rientrare, metterci in tempesta, tutto quello che ci pare. Vale. Conta solo e solamente quello Sorry brother That was my chest bro Ma ragazzi le stanno malamente dando Peccato erano in 3, quanti erano Quante kill mi sono perso ragazzi, stava la follia qua che fastidio, no! Mi sono perso tutte le kill! Ah! Frate! Vabbè. Ok. Peccato. Vabbè. Fa ah, niente. Oh. Calmi un attimo. Quanta gente c'è? A parte che siamo dentro, ero manco a porto. Che sarà chiusa, Vabbè. Aiuto così. Cavolo. Con un colpo mi ha veramente fatto malissimo. Ok, allora, raga, prossima zona What? Quanto è brutta Quanto è brutta sta safe Cavolo, siamo lontanissimi Non mi era mai capitata una safe così strana Mentre facevo sta sfida Raga, dobbiamo cominciare a muoverci Perché l'unico modo per cercare di vincere È quella di stare sempre al centro della safe Ovviamente Beh, credo che fosse abbastanza ovvio in realtà E... ok Cavolo, cavolo Va bene ci Dobbiamo forse iniziare a muovere da ora, ok Va bene ragazzi, comunque volevo ricordarvi Di anche voi scrivere Delle challenge all'interno dei commenti Da fare, mi raccomando scrivetele Non solo challenge di Fortnite ragazzi E anche challenge di altri giochi, sia Fortnite Sia per esempio che so, di recente ho portato anche Happy Wheels. mi farebbe davvero molto piacere Se qualcuno mi scrivesse uh, Se qualcuno mi scrivesse una challenge su, su Happy Wheels, insomma cavolo Aspettate, quindi mi raccomando ragazzi Date sfogo alla vostra immaginazione Non solo con Fortnite Ok aspettate però devo mettermi di così perché così c'è meno probabilità che mi piglie. Mm. Dai brother Fammi fare tutto questo Vai che noia Avvicinati. Allora riparendo io il tempo per avvicinarmi a lui troppo Tranquillamente White tra l'altro Speriamo che non si sia curato Perché se non si è curato Questo tipo sta veramente massacrato Ho giocato infatti molto male Ma ah, veramente? Eh? Mi ha fatto levare un vantaggio Proprio in maniera stupida Ok comunque ora si sta aiutando la tempesta Mi servirebbero assolutamente degli scudi Però a questo punto Tra l'altro vabbè se ci sono delle canne da pesca, vedo di pescare lì. Però non so se ci sono, vediamo. Mi ho fatto veramente fare un danno inutile. Sto finendo pure i proiettili di fucile a pompa. No, sta buggato. Sì, ok, sta buggato e basta. Eh, però che palle. Lasciatemi stare un attimo. Eh, raga, ma io me ne devo andare. Alzati, alzati, alzati. Dai, fallo. Pure se ti faccio cadere in acqua, va bene. Solo le mie impressioni Ho finito i materiali Credo avesse finito i materiali Io me ne devo andare Peccato per uh, il loot Ma io me ne devo assolutamente andare ora Non posso fare un altro fight Non ho il tempo Barca, parti Ok, comunque tra 48 secondi la safe si chiuderà Io non sto neanche proprio al centro Se devo dire la verità, mi devo spostare un po' più qua Ok ragazzi, quindi niente Dobbiamo vedere ora se si chiude su di noi Inizia. Iniziamo a incrociare le dita 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mamma mia, ok. ok Anche questa è andata, va bene Vabbè ragazzi non so come questa cosa come finirà Comunque Ho circa da ora 3 minuti Per lutare Per cercare un attimo di rimettermi in sesto Perché non ne la necessità ragazzi Veramente non ne la necessità Ok da ora 1 minuto e 50 Ragazzi fortunatamente noi ci stiamo trovando sempre Sempre all'interno della safe Sempre Non so come sia possibile Fortunatamente la tecnica di metterci sempre al centro sta funzionando Io qua sto trovando veramente però sto schifo a livello di cose per fortuna ancora niente nemici ragazzi Dico per fortuna perché nelle zone aperte Qua l'unica cosa che può permettermi di fightare Lo sapete anche meglio di me Ormai è la base di Fortnite è costruire In zone così ampie non ho altri modi per tenere testa a un nemico e sinceramente a livello di materiali ripeto non sto pienissimo Comunque ragazzi vi ricordo tra l'altro una cosa importante è Di inserire sempre il mio codice creatore porto all'interno dello shop E se fate un acquisto utilizzando appunto il mio codice creatore Mi raccomando fatemelo vedere all'interno di una story su Instagram Taggandomi ovviamente Che io poi magari ragazzi la riposto anche su tale le mie storie E Qualche volta l'ho fatto anzi per un bel periodo l'ho fatto con tutte Quindi mi raccomando fate utilizzate il codice creatore forte nel caso fate un acquisto, anche una storia. Ok ragazzi, vediamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo, guys! Ok, ok, ok. Ok, sta andando, sta andando, ci dobbiamo spostare verso questa zona che è ovviamente è in mezzo al nulla. Cavolo, là si stanno pure ai In maniera abbastanza accesa tra l'altro. Eh sì, ragazzi, sto proprio sulla collinetta per stare in safe, va bene. Ok, proprio nella collina. Uh, fratamo. Allora, piattigliare amicizia lunga. Io ti posso fightare gira. Ah, ok. Pattigliare amicizia lunga, mia. il mezzo a nulla facendo un casino enorme senza cure mamma mia ragazzi un minuto un minuto un minuto prima che si chiuda la safe ragazzi a me a questo punto interessa solo stare al centro però ragazzi io sinceramente no detto col cuore io non vedevo chiudersi una persona così ma veramente vi parlo, non so di quale season, cioè di season veramente vecchie Quindi ora o è un tizio non molto forte, diciamo, o un tizio senza vita, non lo so È veramente strano il suo modo di giocare Vediamo 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ragazzi, vale come dentro? Sì, ragazzi, vale come dentro ci sono dentro, l'avete visto tutti? Veramente per poco, ma io sono seriamente dentro. Safe, non essere infame Safe, ti prego Due, uno Ok, da me Safe Ok, no, sto impazzendo uh, Safe, sbagliato Speriamo di essere al centro La cosa ora si fa ancora più difficile Tre 2 1 sono fuori per forza, ragazzi. Deve sapere questa sfida come finisce. Non vi dico io come finisce questa sfida. L'avete capito tutti. L'avete capito tutti come finisce. Finisce veramente come non mi sarei mai aspettato che potesse finire. Cioè, veramente, ragazzi, deve veramente finire così. Allora. Può finire solo in un modo ragazzi Ve lo spiego subito quale è questo modo Che io sto all'interno della safe Può finire solo così Con il mio sparabende E sperare Infatti si sono anche eliminati A meno che io ora non faccia una cosa di questo tipo A bombardare Siamo al centro vediamo Io sono ancora dentro ragazzi Io sono ancora dentro Sì, valgo ancora come dentro, perché... Ragazzi quindi noi ci siamo riusciti Veramente sfida fighissima Mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete già iscritti E attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video Vi ricordo di seguirmi su Instagram ed inserire il mio codice creatore porto all'interno dello shop Quindi niente guys Noi intanto ci becchiamo alla prossima